Questa sarebbe per in questo nuovo video. Allora, praticamente a dicembre per, mi hanno consegnato la pagella. Il problema è che io l'ho vista. Però non mi ricordo i voti. E perché sono tutti una merda. Quindi c'è cioè, tanto bene o male. Stanno tutti sul. Sul 0, meno 1. Capite? Quindi tagli. Allora, questa qui è la mia pagella. È un po' stropicciata così perché. Sciala. Materie di insegnamento. E religione. Non ho un voto. Perché non faccio religione? Perché non. Cioè. Che cazzo serve fare leggenda a scuola? Lingue e lettere italiane. Qua mi ci diverto. 4. Dai. Guardate che voi ci scherzate. Io mi ci sono impegnato per avere questi body. Eh. Io mi ci sono impegnato. Mi ci sono impegnato. Poi. Storia. 4. <ride> Poi... Uh, ora iniziamo. i body più belli. Lingua prima lingua straniera. Inglese. 3. 3. Allora io l'inglese, dovete sapere che la mia situazione è un po' particolare perché io sono una di quelle persone che se tu a scuola nell'ambiente scolastico gli dici Ehi fammi 3000 per 3000, io non te lo so fare, a scuola io non, non so perché, non so perché, è sempre stata una cosa mia, non so perché non lo so fare Però se tu me lo dici fuori scuola io ci riesco Co Stessa cosa per l'inglese Io l'inglese lo parlo eh, Lo parlo, diciamo, ogni giorno Perché sono costretto quasi a chiamarlo lavoro Io Lo uso per lavoro, quindi sono costretto a parlarlo Non lo so, non lo so perfettamente Ma riesco a capire e a sapere ciò che dico E tant'è vero che anche con Asia parlo inglese, capite? E, um, la mia professoressa d'inglese Ah, questa bella professoressa mi ha preso sott'occhio. Sapete perché? Perché una di quelle professoresse che oh, mi ha beccato Non è vero, non è vero, non mi ha beccato sulla vorigolare allora, allora, allora Quella che mi ha beccato con l'auricolare è stata la, un'altra professoressa Non questa qui, io l'ho stata anche con questa qui E l'ho detto che l'ho usato. Ci ho preso pure 7, bomba E, e poi di lei questa, è una di quelle che mi ha detto No, no, no, 15, due giorni non vanno bene No, sì, due giorni non vanno bene Famo 15, lei era una di quelle persone E quella persona, questa professoressa Mi ha preso sott'occhio e ogni volta Mi controlla Ogni volta mi controllo il quaderno Che poi non c'ho mai gli esercizi fatti sul quaderno Perché sul quaderno non mi dà cioè, cioè, Non ci dà quasi mai sul quaderno Quindi che cazzo poi che te la menti Lei, cioè i professori però tanto i figli che c'hanno il coltello Dalla parte del manico, tutte queste stronzate Sì, sì, sì A scuola ce l'hanno A scuola ce l'hanno Poi io sono sicuro Io sono sicuro che se questi professori ti beccano fuori scuola si cagano sotto. Anche se tu non sei, cioè io non sono una persona che balla e dicevo oh, ma ti ammazzo. No. Come non lo siete voi, però, comunque per farvi capire l'idea, quelli che si cagano sotto, io sono sicuro che anche se ti dicono a me mica, mi fa paura se ti trovo per strada. Sì, sì, sì, sì. Stai tranquillo, stai tranquillo. Eh, Seconda lingua straniera, francese, 4 E eh, quattro. Eh, io francese sono sempre andato male. Cioè, mi hanno sempre dato il debito a francese, sempre. Tranne l'anno scorso, ma sai che so è stato forte. Ma non perché non lo studio, cioè, pure. Ad esempio, ultimamente non l'ho più seduto il francese perché. era eh, Ultimamente non di dei cazzo, capito? Però, bene non male lo so Io tutte le materie Io comunque tutte le materie le studio Non sembra che le studi cioè Nel senso non me le leggo Io comunque il libro lo apro Lo leggo, tutto quanto Però comunque le cose non me le imparo a memoria Cioè, non me le imparo a memoria Nel senso non me le studio Capite Matematica Ma questa 3 è quella che mi ha beccato con l'auricolare Vabbè mi chiedo un po' di niente È vero C'ho 3 a matematica Perché mh, mazza che pippa Che amata insegnata quella Vabbè comunque Scienze integrate Scienze della terra e biologia C'ho 6 Perché sono un fischelletto matto Poi Scienze integrate e Chimica eh, C'ho 6 Um, non mi chiedete manco, cioè non mi chiedete perché ho 6, perché non so manco io, però so forte, evidentemente so forte. Poi geografia 7, geografia è l'unica materia che io quando sto in classe ascolto e che capisco, cioè nel senso che non devo andare a casa a rivedermi le cose sul libro. Io, geografia la capisco, eh, molto bene, per fortuna Diritto ed economia, 5 Pensate che c'è 6, mazza che presa male okay. Economia aziendale, 4 Vabbè, l'interrogazione ma ha messo 4, sì è vero perché io ho detto Franco magazzini venditore Pensavo che Franco fosse il nome del, del venditore, vabbè comunque eh, Vabbè, vabbè, vabbè Informatica, c'ho 6 Non è vero, l informatica ci dovrebbe vedere più, ma che palle eh, Scienze motorie e sportive, 7 <ride> Il mio voto più alto è 7 A ginnastica a ginnastica, e <ride> la ginnastica basta Il voto più alto che ho a ginnastica che è 7 Condotta 6, vabbè ma non sospeso normale Normalmente mi hanno messo 6 Anche se io adesso sono tranquillo Cioè magari può capitare che a qualche professore gli sbarocco Perché mi fa sbroccare a me E allora almeno ragazzi sì, Io sono una di quelle persone che se tu non la tocchi Sta calma Ma se tu gli dici qualcosa Cioè io so, so, io, <ride> io, so io so, io so Ammetto i miei sbagli Uh, se so di aver sbagliato mi sto zitto e chiedo scusa Se non ho sbagliato e mi accusano Io mi incazzo come la merda Cioè io inizio a sbroccare Bene ragazzi questo video è finito Spero che vi sia piaciuto e intrattenuto un po' particolarmente tanto La mia pagella è una merda Spero di Cioè no spero di recuperare Devo recuperare troppo Proprio troppo troppo, troppo troppo troppo troppo troppo troppo Se questo video vi è piaciuto vi lasciate un mi piace Commentate con popcorn Ci vediamo con un prossimo video Non so quando, seguitemi su Instagram Almeno non vedo Subito. Vi volevo ricordare che io il 25, 26, 27 gennaio sarò a Milano Non so, qualcuno volesse fare qualcosa di matto Bere, non bevo alcol però vabbè, bere, acqua Fumare camomilla Eh. Mi scrivete su Instagram e mi dite Oh dai e beccamo, se comunque tanto io dirò Guarda io sarò in Duomo a quest'ora se beccamo tutti quanti là Comunque se vi potrebbe far piacere Se no, stai cazzi e eh, vi fumate dei pandori da soli ci diamo molto passione vi seguimi su Instagram e oh, mi sento in padrone